Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di pistacchi o nutella di pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono pistacchi sgusciati non salati, latte parzialmente scremato, cioccolato bianco a pezzetti, zucchero semolato, burro e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, mettendo all'interno del boccale i pistacchi sgusciati, non salati, lo zucchero semolato e la vanillina. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Chiudiamo di nuovo con il coperchio il misurino e azioniamo di nuovo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo il cioccolato bianco e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8. A questo punto riuniamo leggermente sul fondo, aggiungiamo il burro e il latte e azioniamo il bimbi. 8 minuti, 50 gradi, velocità 4. La crema di pistacchi è pronta, trasferiamola in dei barattoli con chiusura ermetica e lasciamola raffreddare prima di chiuderli. Crema di pistacchi o nutella di pistacchi si conserva in frigo per due settimane. Grazie e alla prossima ricetta.